Ciao a tutti, sono Zemira, esperta cartomante Wengo, piattaforma che ho avuto il piacere di scoprire intuendone immediatamente la serietà e la professionalità. Fin da piccola ho sentito un'istintiva attrazione per il mondo della cartomanzia, unita ad una forte motivazione di aiutare moralmente il prossimo. Mi esprimo nelle mie letture principalmente attraverso le carte napoletane abbinate ai tarocchi. Ma ora niente consulti, sono qui in occasione di San Valentino per regalarvi alcuni consigli sull'amore e attenzione soprattutto per svelarvi un piccolo rito che agevolerà i rapporti di coppia e le unioni. Tu sei pronta ad amare? Mettiti nell'idonea disposizione d'animo, bisogna liberare la mente da ogni pensiero passato e presente. Apriti per ricevere e dare amore. Non basta trovare la persona che ami, bisogna essere in due. Libera il campo energetico. Non bisogna concentrare il pensiero su una persona, ma lasciare che arrivi a te liberamente. Ripeti dentro te stessa di essere pronta a farlo e ringrazia l'universo che ti risponderà sempre con amore. Parliamo ora del sacchetto di venere. L'operazione può essere fatta una volta sola o il giorno di San Valentino o durante qualsiasi mese dell'anno purché in luna crescente e preferibilmente nelle ore notturne. Procuratevi uno strappo di seta verde o rosa di forma quadrata delle dimensioni di 7 cm. Compilate un bigliettino con nome, sparra, data nascita della persona che si desidera. Accendete una candela verde e bruciate il bigliettino. Posizionate la cenere eh, nella seta aggiungendo un pizzico di timo o verbena facilmente trovabile nell'erboristeria. Racchiudete il sacchetto con un altro rosso e concentratevi recitando per tre, volte il, per tre volte il mantra di caricamento. Al sharat alim sharat al sharat arim sharat al sharat alim sharat quindi custoditelo in un posto sicuro bene spero di aver fatto buona cosa colgo l'occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno dato fiducia e mi seguono costantemente su vengo e a chiunque voglia contattarmi per un consulto sull'amore sul lavoro sulla fortuna e sulla famiglia sono disponibile appunto sulla stessa piattaforma Wengo. Un abbraccio a tutti, Zemira.